Buon day! Benvenuti in questo nuovo video incredibile Oggi è il 3 dicembre ed è già il terzo video del mese Come state? Spero tutto bene Mi raccomando lasciate già un bel mi piace Come avrete notato sto facendo video tutti i giorni Sono consapevole che comunque magari le visualizzazioni diminuiranno un po' Perché magari uno non è che ha voglia di vedere la mia faccia da, da, da culo tutti i giorni o poi, Oppure semplicemente uscendo un video al giorno Poi una persona magari un giorno c'ha una roba da fare Il giorno dopo poi si guarda un altro video nel senso c'ha cioè, cioè, cioè la scelta e quindi decide cosa guardare Però volevo provare a far sta cosa per dicembre quindi fino al 24 ci saranno video ogni giorno Cosa facciamo oggi? Oggi praticamente voglio provare a cercare su Google il mio nome e vedere cosa la gente cerca su di me Sempre se qualcuno cerca un povero fallito come me su Google Ora lo scopriremo Mi raccomando commentate con hashtag petacolo e iniziamo questo video Allora andiamo su Google Google Giuseppe barbu allora se cerco Giuseppe Barbuto mi esce Giuseppe Barbuto Youtube Giustamente sono un youtuber Giuseppe Barbuto il collegio No, no, io non ho fatto il collegio ragazzi Faccio video dal 2013 Giuseppe Barbuto Instagram Giuseppe Barbuto fidanzata No non c'è, non c'è la fidanzata di Giuseppe Barbuto. Giuseppe Barbuto Shop, sì, c'è qualcuno che cerca Giuseppe Barbuto Shop. Perché sì? Per chi non lo sapesse il merchandising con le felpe Petacolo, tra l'altro adesso ne escono di nuove. Vi lascio il link in descrizione e nel primo commento se volete acquistare la vostra felpa petacolo. Le trovate sul sito, c'è anche lo sconto questo periodo mi raccomando per Natale fatevi regalare la ferpa petacolo perché cioè la ferpa petacolo ci sta Ora cerco Giuseppe Barbuto E. Giuseppe Barbuto è gay <ride> No non sono gay mi piacciono le ragazze O c'è qualche maschietto che è interessato a me allora va a cercare i miei orientamenti sessuali eh. eh? Ammettetelo che c'è qualche maschietto che mi vuole conquistare Oppure semplicemente c'è qualche ragazza che ha magari qualche eh, dubbio e va a cercare No comunque no sono entro, mi piacciono, mi piacciono le ragazze Giuseppe Barbuto chi è? Eh, chi è? Boh, chi è Giuseppe Barbuto? Poi iniziamo magari con, eh, mettendo le lettere dell'alfabeto Quindi Giuseppe Barbuto ha altezza Sono alto un metro e settantotto tipo Giuseppe Barbuto Anfia, cosa vuol dire Anfia? Buh. Giuseppe Barbuto Age, ma ci sono delle cose che voi non sapete di me, andate a cercare. Giuseppe Barbuto Ask, non lo uso più, quindi non stata a cercare Ask, tanto non lo uso da penso un anno. No? Giuseppe Barbuto quanti anni ha? La mia età è un segreto, a quanto pare. Poi Giuseppe Barbuto, cerco con la B. Giuseppe Barbuto Biografia, Giuseppe Barbuto Bio, Giuseppe Barbuto Bacio gay. <ride> Ok Poi Giuseppe Barbuto C mi esce fuori collegio Ripeto il collegio non l'ho fatto Ce l'avete a eh, questo collegio Poi Giuseppe Barbuto compleanno Il mio compleanno è il 22 settembre Giuseppe Barbuto Carmagnola Ho fatto un evento a Carmagnola Giuseppe Barbuto come conquistare un ragazzo che è un mio vecchio video Giuseppe Barbuto Catanzaro Sì ho fatto un evento a, <ride> ho fatto un evento a Catanzaro Poi con la F Giuseppe Barbuto fidanzata Non ce l'ho Giuseppe Barbuto Facebook, ce l'ho Facebook ma non lo uso da parecchio anche quello Giuseppe Barbuto Felpe, voi oh, vedo che il merchandising vi piace, mi raccomando continuate ad acquistarlo Giuseppe Barbuto Fuma, no, non fumo Giuseppe Barbuto Foto Scandalo, io adesso voglio cliccare e cercare Giuseppe Barbuto Foto Scandalo Ed escono delle mie foto normalissime se cerchiamo Giuseppe Barbuto L c'è qualcuno che cerca Giuseppe Barbuto lo esce Non l'ho mai uscito, giuro Con la M Giuseppe Barbuto Maglie Oltre alle felpe ci sono anche le magliette petacolo Giuseppe Barbuto Musicali che ormai non è più Musical.ly ma è mai TikTok Comunque sì uso TikTok Non faccio i classici TikTok ma faccio tipo i vine Trovo mi seguite un botto su TikTok il social dove sono più seguito ci Siamo quasi 500.000 quindi grazie mille Giuseppe Barbuto mi drogo E penso che la gente cerchi mi drogo ma non perché mi drogo io ma perché ho fatto uno scherzo ai tempi a mia mamma che era il video più visto sul mio canale dove facevo Credere a mia mamma che io mi drogassi e si era incazzato un sacco Ora sono curioso di vedere se cerco Giuseppe Barbuto su Google immagini cosa mi esce fuori Allora cerchiamo Giuseppe Barbuto su Google immagini Mi esce una foto con una corona, una foto recente una foto vecchissima, una foto con Benji e Fede, uno screen del mio video, il primo tatuaggio Una foto con una fan dove c'è un succhiotto enorme Ma vi posso assicurare che la foto è vecchissima Una foto dove ho i capelli lunghissimi Ci sono un sacco di mie foto vecchie che manco mh, ricordavo di aver caricato Quindi questo è quello che la gente cerca su di me su Google Quindi c'è qualcuno che cerca un fallito come me su Google Incredibile, non me l'aspettavo e pensavo non mi cercasse nessuno. E cercate un sacco di cose. Comunque, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Lasciatemi delle domande su Instagram. Cioè, andate, andate a seguirmi su Instagram. Mi chiamo Giuseppe-Basso-Barbuto trattino trattino basso, perché lì pubblico. Vabbè, tut storie tutti i giorni. E poi voglio fare un video dove rispondo a delle vostre domande visto che ho notato che a tante cose non le sapete. E io faccio la storia dove c'è quella, quella, quella funzione tipo. Scrivi un commento, scrivi una domanda, non mi ricordo eh, comunque dove voi avete la possibilità di farmi una domanda io le raccolgo e poi risponderò a un video su YouTube Quindi andate a seguirmi Anche se non sentite il bisogno di farmi una domanda andate a seguirmi su Instagram Ci vediamo domani con un prossimo video perché sto caricando video tutti i giorni Probabilmente c'è qualche vero fans che vuole vedere il mio bel faccino tutti i giorni Qualcuno no però io caricherò video tutti i giorni fino al 24 di dicembre Così attenderemo questo magico Natale insieme ho comprato un cappello non ignorante di più A forma di fenicottero Quindi ora io vi chiedo Fate uno screen per favore questo, a questa foto E postatela su Instagram con hashtag Giusefenicottero eh, Commentate anche sotto qui sotto Giusefenicottero L'idea era quella di tenere il cappello durante tutto il video E ce l'avevo qua di fianco Però in realtà mi sono dimenticato E quindi l'ho messo adesso E niente vabbè adesso vi saluto davvero Ci vediamo domani con un prossimo video